Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video! Oggi andiamo a parlare dei scambi che vi converrebbe fare in questo momento al fantaciclismo, perché tra poco inizieranno le classiche delle Ardenne e tra poco ci sarà anche il Giro d'Italia quindi quali corridori vi converrebbe acquistare? Oggi ne andiamo a vedere 5! soprattutto se avete qualche corridore che avete già acquistato e non sta andando molto bene oppure come vi ho già consigliato nello scorso video un Matteo Vanderpool che per tanti mesi non correrà e visto che vali tante milioni, vi conviene scambiarle con altri corridori che in questo momento occorrono e vi possono fare tanti punti. Andiamo col vedere il primo corridore da budget molto basso che vi converrebbe avere in squadra. Sto parlando di Arnold Teada, corridore della Stana, colombiano, molto giovane. L'anno scorso in più appuntamenti si è fatto vedere. Nel giro dei Paesi Baschi l'abbiamo visto lavorare per la Stana. Non è andato molto bene, ma secondo me nella stagione Ricaverà un piccolo spazio per farsi vedere E ovviamente se non avete visto il video delle sorprese che avevo fatto inizialmente Vi conviene dargli comunque un'occhiata Perché quasi tutti i corridori che ho nominato Adesso stanno facendo le scintille un esempio è Tom Pitcock che ha appena vinto il Giro del Bramante davanti a Wout Van Aert. E a fine video ve lo lascio così potete comunque rispulciarlo e ricambiare le vostre squadre anche con loro. Anche se i loro punteggi sono già lievitati tutti. Dopo vi direi ben a fra corridore delle scelte Corridore comunque abbastanza costoso. L'anno scorso è arrivato terzo alla freccia del Bramante, è arrivato secondo alla freccia Vallone. E un corridore così, molto forte nella categoria under 23 per il prezzo che ha comunque non ai livelli di Julien alla Philippe che ha puntato veramente forte alle Ardenne vi consiglierei di metterlo in squadra perché non ha un budget altissimo ma potrà avere una grande resa Difatti, anche lui il giro del Bramante era veramente in una buona condizione che secondo me è di buon auspicio per le classiche delle Ardenne l'altro corridore che vi direi soprattutto per il giro d'Italia spero che sarà il capitano anche se lo dubito è arrivato quinto alla Tirreno Adriatico è Matteo Fabbro, proprio perché è sempre stato un gran gregario nella Bora Hansgroe. l'anno scorso ce lo ricordiamo sul Vesuvio al Giro d'Italia che si è messo a fare il suo ritmo e si è trovato da solo davanti al gruppo, alla Tirreno di Latico si è trovato capitano e ha colto un buon posto con tutti quei corridori che c'erano in quella grande gara, ricordiamo la vittoria di Tadej Pogacer. Dopo Fabbro, ve lo dico perché sta tornando ai suoi livelli Un corridore che ha praticamente fatto la storia del ciclismo Un velocista che ha colto quasi 150 vittorie nella sua carriera Vincendo una a Milano-Sanremo, non so quante tappe al Tour de France e al Giro d'Italia E sto parlando ovviamente di Mark Cavendish Che è già riuscito a vincere tre gare di fila al Giro di Turchia Da quando si è sbloccato, erano già tre anni che non vinceva Ne ha già vinte tre in tre giorni quindi per le prossime gare un corridore del suo carico, probabilmente sarà anche schierato dalla De Koenig in uno dei tre grandi giri vi consiglierei di schierarlo perché se torna alle volate che faceva qualche anno fa è un corridore che può farvi tantissimi punti e ultimo corridore che vi consiglierei di schierare nelle vostre squadre l'ho tenuto proprio alla fine perché è uno di quei corridori che ho visto in queste ultime settimane in migliore forma e che mi ha stupito di più perché lo reputavo principalmente un velocista ma mi ha saputo stupire anche nelle tappe dure medio dure sto parlando di aramburu vittorioso di una tappa giro dei paesi baschi ha fatto vedere grandi cose perché in discesa ha rotto il gruppo quando Roglic è andato a conquistare la maglia nell'ultima tappa quando rimanevano in una ventina di corridori davanti al giro dei Paesi Baschi era sempre là e nelle volate l'ho sempre visto abbastanza avanti in uh, tutte quelle che ha fatto in questo ultimo periodo e nella scorsa stagione quindi uno come lui se correrà nelle Ardenne potrà sicuramente far bene e non solo là perché nei grandi giri che andrà a affrontare sarà davanti molte volte, quindi uno come Aramburu è consigliatissimo per le vostre fantasquadre perché non ha un prezzo troppo eccessivo, come tutti gli altri che vi ho elencato oggi e spero che questi consigli per le vostre fantasquadre vi siano stati molto utili perché sono quasi tutti i corridori che sono anche nella mia fantasquadra. E con questo cercate di avere dei buoni corridori per le prossime classiche dell'Ardenne che faranno un bel po' di punteggio siccome sono anche delle classiche monumento e occhio anche al Giro d'Italia perché tra poco inizia, quindi iniziate già a caricare la squadra per dei bei corridori per queste classiche avete a disposizione se non li avete ancora usati 20 scambi gratuiti poi si andrà a pagare 1,50 milioni per scambio e spero che questo video vi sia piaciuto non dimenticatevi di mettere un bel like e soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché il 99.1% di voi non è iscritto quindi vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale e io vi vi saluto e ci vediamo alla prossima!